ripeto se dovessi camminarci è, è molto più comoda a 37 poi in corsa invece si lascia quasi un pochino andare o... Come sicuramente sapete ci sono dei momenti, così ci racconta il marketing, in cui i marchi più conosciuti diventano ancora più forti. E questa non è una recensione normale, è una recensione speciale perché proprio oggi non è un caso che parliamo delle Pegasus 38, scarpa lanciata qualche settimana fa e che è stata citata anche nella trimestrale di Nike, trimestrale che effettivamente è stata davvero sorprendente, trimestrale, che ha permesso all'azienda americana di raggiungere i 50 miliardi di fatturato, avete capito bene, 50 miliardi di fatturato, fatturato che ha permesso agli azionisti eh, di eh, Nike di eh, incrementare il loro valore delle azioni di circa il 15%. Ovviamente solo il tempo dirà se questa azienda continuerà a crescere nei, nei prossimi anni, sicuramente la strategia di mercato è chiara, ancora più chiara rispetto a quella che aveva qualche mese fa. Solo pochi sapranno che quando è stata lanciata la versione 35 eh, Nike era solamente tre, tra virgolette 36 miliardi e, e quindi la crescita è sostanziale al punto tale che confrontando, ma questo non è un dato molto attendibile, con il quarto trimestre del 2020 rispetto al quarto trimestre del 2021 l'azienda, la trimestrale sfalzata di sei mesi la crescita è stata del 95% e del 19% negli ultimi 12 mesi l'azienda ha citato comunque l'Euro 2020 raccontando che Inghilterra, Portogallo Francia e Olanda utilizzano tutte eh, materiali Nike e è anche spiegato che i giocatori del campionato europeo sono quelli che utilizzando il marchio Nike hanno segnato più gol nel campionato. Sapete però che ovviamente noi parliamo di corse e di conseguenza questa cosa non ci interessa. La cosa interessante però è che il feedback che è stato dato da uh, coloro che hanno utilizzato l'applicazione uh, Nike che permette in effetti di eh, offrire qualche informazione supplementare all'azienda americana che utilizza tra l'altro l'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato qualche giorno fa nei, nei video eh, di unboxing ebbene sappiate che il feedback attraverso l'applicativo eh, Nike ha consentito all'azienda americana di aggiornare la Pegasus 38 permettendo di ammormodire le mescole suggerimento dato fondamentalmente dalle, dalle donne Ringrazio comunque l'azienda americana che in questo modo consente a noi amatori di scegliere per il meglio. Vediamo comunque cosa dice Andrea Soffientini che ci ha corso 150 km, al quale ho fatto qualche domanda. Me lo avete chiesto in parecchi, vediamo che cosa ci dice dopo la prima recensione che vi allego qua sopra. Ecco che cosa ne pensa Andrea, al quale ho chiesto le solite domande, magari me ne sono dimenticata qualcuna. Nel frattempo voi stay strong, keep running, non dimenticatevi di iscrivervi al canale eh, se non l'avete ancora fatto posso mandare queste pegasus 35 ciao andrea avevamo promesso che se avessimo raggiunto le non so 5.000 views quelle l'abbiamo già fatte delle pegasus eh, 38 avremmo raccontato dopo eh, 100 150 km cosa ne pensavamo e in effetti cosa ne pensi di, di queste pegasus 38 allora pegasus 38 Guarda un po' un punto di domanda per me, questa scarpa ero partito con le più belle impressioni non ho ancora capito come si allacciano sinceramente perché o, o le trovo sempre troppo larghe o le trovo troppo strette che mi danno fastidio al collo del piede. E secondo te dopo i 150 km a chi sono adatte queste scarpe? Guarda, rimane una scarpa adatta un po' a tutti, eh, anche un po' ai più pesantini se devono fare lavori un po' più corti o uscite lente tipo da massimo da 8 km per dire 50 minuti. Eh, quindi rimane comunque una scarpa, secondo me, da tutti i giorni, una scarpa da portarsi in vacanza. Però secondo me hanno fatto un passetto indietro rispetto alle, alle 37 perché nel primo video avevamo detto che erano comunque più, più morbide, più confortevoli come Tomaia. Però poi fondamentalmente nella corsa davvero non mi ci sono ancora trovato bene con la lacciatura, perché eh, sembra di stringerla tanto e poi invece rimane larga e quando ristringi e tiri... I, i, i lacci invece la trovi che costringe troppo il collo del piede e mi dà fastidio. Sicuramente più comoda per il passeggio, eh, però la, forse per i lavori in pista eh, stando tanto stretta va bene. Nelle corse lente che a me comunque la scarpa piace bella salda al piede, questa qua rimane un po', un po' scomodina poi. E secondo te Andrea per quali distanze le utilizzeresti? Eh, visto che comunque c'è stato chiesto se utilizzare anche per i lunghi. Cosa ne dici? Allora, sicuramente provata sui lunghi non mi ha faticato più di tanto. Eh, ha quel grosso problema che nei primi 100 km comunque rimane un po' più duretta, poi diventa molto più, più morbida eh, con l'andare dei chilometri. Eh, l'ho usata per, per tutti gli allenamenti, o l'ho provata per dire sulle corse lente, su, sugli sprint, su qualche cambio di ritmo e su, su qualche lungo e ti dirò non mi sono trovato male, non l'ho trovata però così, così comoda, così riposante come me l'aspettavo o come mi è, mi, è, mi è sembrata comunque la 37 o i modelli precedenti. Ci raccontavi l'altra eh, settimana della calzata eh... Dopo averla provata per così tanto tempo, cosa ne dici? No, te l'ho detto, la calzata è super. Poi nella corsa, te l'ho detto, bisogna trovare la lasciatura giusta, che non è facile. Io davvero ogni volta che esco a correre mi fermo almeno una volta per sistemare o per, uh, per renderla un attimino più, più larga o per stringerla un po' di più. Non lo so, non riesco a capire se questa specie di flywire che c'ha, che tiene, eh, oppure la tomaia che sembra un po' un calzino, non lo so, non riesco a capire quale, quale possa essere il difetto di questa allacciatura. Però per il resto, ripeto, se dovessi camminarci è, è molto più comoda a 37, poi in corsa invece si lascia quasi un pochino andare o, o ripeto, dopo diventa troppo stretta e complimenti. E a livello di intersuola, la mescola avevamo detto era un po' più morbida rispetto alla versione precedente, cosa hai notato durante le corse? Allora ho notato durante le corse che comunque ha bisogno di un po' di rodaggio perché come quella della 37 ha bisogno di, di almeno un centinaio di chilometri per apprezzarla. Nei primi chilometri comunque la senti, la senti che è dura e dopo, dopo invece tra virgolette si spiattella un pochino e la senti molto più comoda. Quindi è una scarpa che le prime due settimane non apprezzerete molto, dopo l'apprezzerete di più. A livello di battistrada uno dei vincoli della, della versione precedente era che eh, non teneva così bene sul, sul bagnato, qui eh, come si comporta? Eh, guarda ti dirò che sull'asfalto cioè bagnato non sono ancora riuscito a provarla perché fortunatamente da quando ci è arrivata non ha praticamente piovuto però mi sembra che sia rimasto praticamente identico all'altro e non credo che ci siano molte differenze. Però sia se sempre lì. Magari cioè, l'unica l'unica accortezza è di non fare lavori brillanti dove ci sono curve quando piove, poi per fare le corse lente è facilmente gestibile. A livello di durata però sembra che comunque il battistrada non si sia particolarmente rovinato nelle, nelle corse che hai fatto. Guarda confermo Uh, era un disastro sulla 35-36 che praticamente si spiattellava subito, nella 37 l'avevano migliorato e anche nella 38 questo trend di miglioramento si vede e infatti la scarpa rimane comunque nuova anche nel battistrada dopo... 150-200 km. Sull'avampiede una delle cose che ci hanno detto e chiesto è il fatto che la scarpa è comunque abbastanza filante e stretta, la consiglieresti a, a tutti oppure solo invece a quelli che riescono ad abituarsi a questa tipologia di scarpa? Guarda, tanti si sono lamentati in effetti che fosse un pochino più stretta rispetto alla 37, un pochino più larga. Uh, io non noto particolari problemi. So che tantissimi, per dire, si sono lamentati la Clifton, che era, era strettissima, Io non, la Clifton 7 io non l'ho subita così tanto, quindi boh, sicuramente è un attimino più larga della 37, quindi chi si è trovato male può provare almeno a calzarla e dargli una, una seconda possibilità. E secondo te che scarpe simili ci sono sia in casa Nike sia in, per altre marche che scarpe eh, simili suggeriresti? Allora, scarpa simile eh, direi che è comunque la Vomero 15 in casa Nike. Nelle altre case faccio fatica a trovarle perché è una scarpa comunque da lento ma che ti fa correre di avampiede, quindi la potrei paragonare a una Clifton 7 per dire ma quella lì è nettamente più ammortizzata e più, più riposante, quindi eh, non la posso paragonare a una ghost perché, comunque, è una scarpa tra virgolette da tallonatori rispetto alla Pegasus. Eh, quindi mi viene abbastanza difficile. Ti direi eh, per non andare un po' nel banale, una Fridomiso che avevo provato di Sauconi, o, o comunque in generale le scarpe di Sauconi si avvicinano abbastanza a questa Pegasus. E secondo te, quali sono i pregi e difetti eh, dopo? i 150 km di questa scarpa? Il primo difetto più grosso è che sono tutte nere ed è un difetto solo di questa scarpa qua di tutte quelle nere il difetto più grosso è il, questa allacciatura che è davvero un po' emblematica e invece i lati positivi sono tutti quelli che, che abbiamo riportato in questi ultimi anni delle Pegasus quindi direi di confermarli è una scarpa all around Uh, scarpa da letto, quando voglio farci gli svelti li posso fare, quando voglio fare qualche fartlek ci posso andare tranquillamente, se voglio fare ripetute in salita le posso fare tranquillamente, eccetera eccetera. Quindi uh, ho visto anche per chi non è velocissimo può diventare una scarpa tranquillamente da gara, quindi secondo me davvero tutte le qualità di una scarpa popolare le ha ancora, per di più anche il prezzo che non è da sottovalutare è molto contenuto, e eh, quindi direi tutti i pregi delle solite Pegasus e il difetto, davvero questa allacciatura che quest'anno non, non mi ha fatto impazzire, speriamo che ricambi l'anno prossimo. Ultima domanda, se dovessi consigliare a un podista amatore tra le Pegasus 38, mi è stato chiesto da diverse persone, e l'Invincible Run, quale eh, sarebbe la caratteristica che fa determinare la scelta? Allora, se dovessi fare una scelta in base alla pecunia, direi assolutamente le Pegasus 38. Se invece dovessi fare una, un discorso lato comodità, reattività, Protezione della scarpa vince nettamente la Invincible su tutto. Quindi l'unico lato su cui propenderei per una Pegasus 38 è il prezzo più contenuto. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima e ovviamente i coffi fanno sempre piacere. Grazie a Max, grazie a tutti voi che ci state mandando i coffi sempre super apprezzati e ci stanno aiutando a prendere altre scarpe. Va bene, ciao!